Quale fu una delle battaglie più sanguinose della storia? Sicuramente una delle battaglie più sanguinose della storia è la Battaglia di Canne, che si svolse nell'altopiano della Puglia, chiamato Canne, in cui Annibale, in un solo giorno, riuscì a infliggere moltissime vittime. All'esercito romano, a carne nel 216 a.C. avvenne una delle battaglie più sanguinose della storia. Da una parte abbiamo Annipale, il generale cartaginese abile e molto deciso a distruggere Roma. Dall'altra parte abbiamo l'esercito romano. In questa battaglia, l'esercito romano fu distrutto annientato da Annibale. Roma, per i parametri del tempo, fu sconfitta da Annibale, ma Roma non accetta la sconfitta. E qualche anno più avanti, nel 202 a.C., a Zama in Africa, combatterà una battaglia in cui Scipione, che da quel momento verrà chiamato Scipione l'Africano. Riuscì a vincere Annibale